Secoli Vengo sui trampolini, seccato cado giù, sorridimi, non lo so se questa sera, tra un anno poco importa, se facciamo un altro video. Se un'avventura, se tra noi sarà coraggio, o grido di paura, amore, di nei miracoli. Non puoi vivere una vita senza ostacolo. Femafori Arriverò Tu contoci Dentro i tentacoli Vuoi perderti Tra i vicoli Ma che fosse sulla luna Che sia luna in settimana Già mi sei vicina o già lontana, se scavalcherai quel muro, varcherai la mia frontiera, se mai ci sarà mia. Senza numeri Che importa poi se il vento via ci spazzerà Se il pennello ripasserà Sopra i nostri cenacoli Anche il tempo che dirà da tende a stringerci Se saremo due elastici O tra i denti di una morsa Amore, di ne dentro un bosco na balera. Oppure...